Bentrovati ad un nuovo episodio dello Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi. Io sono Gerardo Paterna e oggi vi porto nel fantastico mondo di Casavo, che nasce in Buyer ma diventa qualcos'altro. Ne parliamo insieme a Edoardo Ribichesu, responsabile per l'Italia dei rapporti con le agenzie immobiliari. Edoardo, bentrovato. Bentrovato a te Gerardo, grazie per l'invito, grazie per essere qui oggi. Sono molto felice di essere qui oggi. Finalmente, sono sì, un po' di mesi. Un po' di tempo, un po di sì. Mese, un po di allora, Casavo, Casavo nasce Instant poi eh, inserisce servizi di mediazione, eh, immobiliare, di commediazione, ma anche i mutui, eh, dove sta andando? Beh, quello al quale stiamo assistendo adesso è a tutti in effetti un processo evolutivo del nostro, del nostro business, siamo partiti ormai qualche anno fa, cinque anni fa qui su Milano con il modello stand Buyer, abbiamo importato tra virgolette, dagli Stati Uniti questo, questo modello innovativo, ma oggi Casavo va verso la trasformazione in una piattaforma di nuova generazione per il mercato europeo, incentrata ovviamente sul prodotto residenziale. Quindi siamo a tutti gli effetti, la, la nostra mira è diventare un, un contenitore unico, una piattaforma che metta a disposizione di chi deve vendere casa, di chi la vuole acquistare e ovviamente del tessuto degli operatori professionali che, che, che già operano in questo mercato eh, a, a lavorare su un'unica piattaforma in modo da cercare di, di raggiungere quella che è un po' la nostra missione, cioè Rimuovere la complessità. Alla fine noi partiamo da sempre da questo elemento, cercare di rimuovere un po' la complessità che ancora, ahimè, affligge un po' il mercato, il mercato immobiliare e residenziale. In uno dei momenti, quella complessità entra in uno di quei momenti fondamentali per la vita di ogni, di ogni individuo. Quindi, questo processo dove altri servizi si vanno a diciamo ad agganciare intorno a quella che era la base del, del, dell'e-buyer che già avevamo va a costituire, diciamo così, questa struttura di, di piattaforma e quindi va a soddisfare le esigenze di molti più consumatori e molti più eh, interlocutori. L'Italia non bastava, era troppo piccola e quindi Spagna, Portogallo, Francia un'acquisizione insomma anche, anche importante. Come vedete quindi il mercato immobiliare a questo punto europeo? Beh, la visione è sempre importante no? per capire come stanno andando le cose anche dall'altra parte. Assolutamente sì, Beh, il mercato europeo è, è da sempre la nostra mira, Casavo è, è nata in Italia e ha operato le sue prime, i suoi primi mesi eh, sull'Italia ma poi già dal secondo anno già si puntava al, all'espansione, l'espansione come hai detto tu ha toccato prima la Spagna poi ci siamo espansi in Portogallo all'inizio di quest'anno quest e dalla settimana scorsa, da, da, da settembre, da ottobre 2000, 2022 siamo anche in Francia eh, il mercato residenziale europeo è un mercato enorme, eh, siamo concentrati, buona parte della nostra attività è concentrata nelle città con il maggior numero di transazioni, ma la nostra mira non, non si ferma esattamente a quelle, ora si è giunta Parigi che è una città che da sola fa 45.000 transazioni di compravendita all'anno, quindi volumi enormi, eh, la condizione generale di, di, di mercato rende quei mercati estremamente interessanti per tanti tipi di player tra, tra cui noi. E, ed è un mercato, secondo noi, sul quale c'è ancora un grande gap di semplificazione. Il tema che dicevo prima, si può semplificare tanto il mercato residenziale europeo e i processi che ci stanno, che ci stanno dietro. Eh, altri, altre zone del mondo, lo sappiamo, hanno dei processi un po' più digitalizzati, a volte anche un po' più trasparenti. Noi qui crediamo di poter dire la nostra nel dare un contributo a questa semplificazione. Questo è un po' l'obiettivo. Ripeto, concentrandoci su questi, su questi mercati, sul quale tra l'altro c'è ancora ampio margine di espansione. Francia è interessante tutto il mercato, non solo la città di Parigi, ovviamente. Siete partiti col botto in Francia? Comunque. Siamo partiti... Non ti farò la domanda, qui non puoi rispondere, però <ride> siete partiti col botto. Come, eh. come hai detto tu, siamo partiti con un'operazione di, di acquisizione, quindi abbiamo acquisito un player, un'azienda una, un PropTech com come noi, a tutti gli effetti, con il quale abbiamo trovato un ottimo, un ottimo allineamento e l'abbiamo fatto per accelerare il nostro ingresso nel mercato. Certo. Al, a tutti gli effetti... Aprire un nuovo mercato non è un'operazione no, semplice. Facile. Poter fare leva sull'esperienza di una struttura che già esisteva, sull'esperienza anche della rete di agenti che è legata a quella struttura, che sono più di un centinaio, quindi una grande esperienza anche locale, operativa, ci permette di portare sulla Francia il nostro modello con degli accorgimenti. E' una cosa interessante, il modello che, abbiamo, che, che andiamo a testare sulla Francia è una cosa che non avevamo ancora testato negli altri mercati. Se, se vuoi te lo racconto sì, in 30 secondi. Sì, sì, un po' di backstage. Dai. Esatto, il... Il mercato francese ha un tema di. Il mercato di Parigi ne, ne, ne, nello specifico ha un tema di eh, forte liquidità, forte rapidità, re, comparata a Milano o ad altre città che, che, se, che, se, che seguiamo, su quale operiamo, i tempi di vendita sono molto più veloci. E allora lì abbiamo adattato un po' la nostra operatività. Anche grazie a, al, al team di Proprio, che, che, che è l'azienda che abbiamo acquisito, abbiamo confezionato un prodotto ad hoc che si chiama Vendita Garantita che permette al venditore eh, che vuole, che, che si rivolge a noi, di avere immediatamente una doppia possibilità. Va immediatamente a testare il mercato insieme a noi, quindi testa una commercializzazione tradizionale, ma questa commercializzazione affianca, eh, tradizionale è affiancata da una nostra offerta, come stand buyer, che resta valida per 5 mesi. Quindi in quei 5 mesi nel quale si testa insieme al mercato alla ricerca di un nuovo acquirente per quell'immobile, il venditore sa che in qualsiasi momento ha una nostra offerta come stand buyer disponibile, quindi Casavo può diventare l'acquirente del suo immobile. Ma se invece troviamo ovviamente un, un, un acquirente eh, che magari riesce a, anche a sottoporre un'offerta migliore, ovviamente ha modo di, di trovarla e, e quindi realizzare il suo... Uh, sogno di vendere la sua casa al magari per comprare un'altra al prezzo ovviamente <ride> che, che lo rende più felice ecco questo felice. deve essere l'obiettivo certo, certo, allora uh, andiamo un po' off topic uh, Satispay, ScalaPay, Casavo sarà il prossimo unicorno italiano quindi ricordiamo <ride> l'unicorno è quell'azienda che insomma è valutata ecco un miliardo eh sì. di euro di dollari insomma, un miliardo, un miliardo, eh, un miliardo la eh. valuta non è rilevata. esatto insomma <ride> Casamo a che punto è? Ma, diciamo, io credo che quasi nessuna azienda metta come primo punto nella propria missione quella di arrivare a valere un miliardo. Quello sul quale noi ci dobbiamo concentrare è dire, eh, lavoriamo bene, sviluppiamo bene il, il nostro business, facciamo, sviluppiamo bene anche quelli che sono i ricavi e i profitti dell'azienda come un qualsiasi, una qualsiasi impresa sana, deve, deve ragionare su questo, eh, soddisfiamo i nostri clienti, che siano essi venditori, che siano, uh, che siano acquirenti, che siano partner uh, agenzie immobiliari o altri stakeholder che adesso stiamo cominciando a, a conoscere, le imprese di ristrutturazione piuttosto che le banche con le quali collaboriamo, eh, la valutazione verrà di per sé. Cioè, la valutazione alta, magari anche raggiungere quella, quella quotazione, quel, quella soglia, sarà una conseguenza felice, cioè, ci auguriamo, eh, perché avremo lavorato bene, cioè. avremo soddisfatto quelli che sono appunto il, i, i nostri clienti si arriva lì anche grazie all'interazione con gli agenti immobiliari. Quindi come sono i rapporti con gli agenti immobiliari in Italia e all'estero? Hai notato differenze? Insomma? Beh, qualche approccio differente c'è, però Casavo vanta, e siamo molto orgogliosi, devo essere sincero, di, di questo, il fatto che dal primo giorno, da quando l'azienda è stata costituita, abbiamo su tutti i paesi adottato un modello inclusivo cioè non siamo arrivati dicendo siamo grandi e forti facciamo tutto da soli no siamo stati molto umili siamo entrati in punta di piedi e abbiamo da subito avviato una collaborazione eh, estremamente proficua poi per entrambe le parti con il tessuto delle agenzie immobiliari lo vediamo tanto sull'italia ma lo vediamo sulla spagna anche adesso con l'ingresso sulla, sulla francia abbiamo visto che alla fin fine essere un'impresa che ha intorno una rete di collaborazioni, di partnership, è alla fine il modo più veloce per poter scalare quasi tutte le idee di impresa, poi business più business meno, ma nel nostro caso abbiamo visto che era la chiave. Eh, poi le differenze, perché i mercati possono essere diversi, diciamo, certo. ad esempio in Spagna non esiste la provvigione dell'acquirente, faccio, faccio, faccio un, un esempio banale. Quindi ogni modello di business si adatta poi ai paesi diversi nel quale lavora. Però il principio alla base è stato apriamoci e collaboriamo, perché senza quell'aspetto quell probabilmente anche la nostra eh, la crescita della nostra azienda sarebbe stata probabilmente più lenta o più difficoltosa. Eh, questa è una scelta che ogni imprenditore, ogni, ogni management va, va a fare all'interno del, del, del proprio percorso. Noi abbiamo scelto il modello inclusivo dal giorno zero, l'abbiamo mantenuto in questi, in questi cinque anni. Insomma, l'elemento agente immobiliare continuerà ad essere una costante dentro Casavo al di là delle dimensioni dei servizi assolutamente sì, sì. Eh, io stesso dirigo quella divisione come hai detto tu bene all'inizio che si occupa di tutti i rapporti con le agenzie immobiliari ed è una divisione che ogni giorno dialoga con le agenzie che operano nei mercati dove, dove operiamo anche noi ed è per noi uno dei, dei, degli scambi anche dei confronti perché sì, si fanno le transazioni insieme si fanno le compravendite insieme ma ci si confronta anche tanto a volte cioè, il, da quel confronto nascono magari ulteriori opportunità di business e questo secondo me è anche un grande valore che risiede dietro quella, quella collaborazione. Ottimo. Eh, parliamo di eh, un aspetto un po' più estetico. No? Di recente proprio avete fatto il rebranding di, di Casavo, che è un'operazione non solo estetica, ma esatto. complessa. Uh, ci racconti dietro cosa c'è, quali sono le leve che vi hanno spinto e, e l'obiettivo poi? Non eh, è rifaccio il logo. Ecco. Esatto. Ma allora, infatti, guarda, non è proprio un'operazione estetica, come hai detto tu, è, è un'operazione che, per, per dare un'idea anche della complessità, è, è, ha, è, ha richiesto sette mesi di lavoro questo, questo rebranding e ha coinvolto l'intera azienda. Da, da, dal nostro amministratore delegato all'ultima persona assunta in azienda siamo tutti stati impattati in qualche modo e abbiamo tutti contribuito a questo, uh, a, a questo rebranding perché l'operazione è un'operazione di rebranding dopodiché anche, come detto non è estetica cambia il modo nel quale con il quale posizioniamo casavo nell'immaginario nella testa delle, delle persone a tutti i effetti dei consumatori dei partner di, tutti, uh, di tutte le persone coinvolte con, uh, con noi ed è un'operazione Complessa effettivamente, perché perché veniva fatta e ha questa complessità? Perché cambiando quello che noi siamo, come dicevamo all'inizio, cioè dai, da istant dai buyer diventare una piattaforma di nuova generazione per il mercato residenziale europeo significa presentarsi in modo diverso agli occhi dei consumatori e di tutti gli altri. Quindi è stato ridisegnare un po' tutto il modo nel quale, con il quale venivamo percepiti e tutti in azienda devono fare la propria parte in questa, in questa trasformazione. Il beneficio qual è? Il beneficio è avere da parte dei consumatori principalmente una percezione che dia anche estrema fiducia che, che, che permetta al consumatore di darci fiducia e che faccia apparire questa nostra missione per la semplificazione che, che, che ripeto sempre ancora un po' più tangibile è vero, può sembrare un, un fattore estetico ma non lo è perché a tutti gli effetti cambia il modo con il quale noi raccontiamo che cosa facciamo chi siamo e anche dove vogliamo arrivare questa mira europea, questo avere questo stesso colore che ci guida all'interno dei mercati di su, su quattro paesi, ci aiuta in, in questo. Aver dedicato per esempio un colore, Questo quando si parlava prima dell della collaborazione con le agenzie immobiliari, noi vediamo l'arancione adesso come nostro colore sì, principale sì. Eh, per quanto riguarda i consumatori, ma abbiamo un verde, un colore dedicato a tutto il mondo della collaborazione con, con i partner, quindi con, con le agenzie. E questo è per darvi un'idea di quanto questo rebranding ci dia anche degli strumenti nuovi per... Uh, raccontare al meglio ogni aspetto della nostra azienda ogni divisione ogni uh, area operativa del, dell'azienda è interessante sempre scoprire come dietro anche le azioni che se possono apparire più semplici in realtà dietro veramente un lavoro enorme soprattutto credo anche uno studio di progettazione molto economico vero <ride> beh abbiamo e... incaricato abbiamo incaricato design studio che è, ah, per no, intender... fatto -branding di... hanno eh... lavorato con airbnb ecco, sulle sue campagne ecco. hanno fatto il rebranding di, di delivero quindi diciamo sì, nomi sì. estremamente importanti hanno fatto questo l'abbiamo visto in prima persona poi il team brand nostro interno me l'ha raccontato hanno fatto un lavorone, siedendosi accanto a noi, intervistando quasi tutte le persone dell'azienda per percepire veramente cosa eravamo, chi eravamo e, e dove volevamo arrivare. Quindi, diciamo, l'esito, l'output del loro lavoro è, ha avuto come input le descrizioni più intime, diciamo così, del, del nostro funzionamento, in modo che quel lavoro, quell'output potreste rappresentarci in modo, in modo completo. Oggi vediamo questa campagna che sta cominciando a tempestare le, le città. Oggi Milano sì, è, sì, è tempestata sì. della, della nostra campagna e devo dire noi ci riconosciamo molto in quello che vediamo in quei, in quelle, in quei cartelloni in tutta quella cartellonistica che, che vediamo apparire nelle varie, nelle varie angoli della città bello sapervi, di partecipativi insomma quindi è una bella cosa bene bene, ottimo allora Edoardo grazie grazie tempo a te Edoardo. tempo arrivato in fondo come sempre eh, ci rivedremo insomma tra qualche mese che sicuramente ci sarà qualche altra qualche novità qualche novità ormai i ragazzi di Piazzaro ci hanno abituato a questo ed altro. quindi grazie mille per la tua partecipazione. Prima di chiudere, ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto o un servizio per presentarlo da questo sgabello, puoi farlo scrivendo allo sgabello Chiocciola gerodopaterna.com. Ci vediamo in occasione del prossimo video.